Giocavo nel mio mondo di Minecraft quando dei fulmini hanno colpito questa casa. Io mi avvicino per capire cosa fosse successo. Giro intorno alla casa, ma non trovo alcuna porta. Strano, penso. Così decido di craftare un'ascia per spaccare il legno. Entro nella casa e vengo teletrasportato in un villaggio. Ma dove cavolo sono? Perché l'acqua è, è tipo rossa? Mi sbaglio oppure è rossa? No, non mi sbaglio, è rossa. Io ero tutto sconvolto, ovviamente. Decide di esplorare il villaggio e, ovviamente, faccio anche il Dunis. <limited music plays> vedo una strana costruzione, girandomi, vedo uno strano personaggio. Di Minecraft Ma Steve, sei tu? Che cosa ti è successo agli occhi? Perché cavolo... Um, oh, oh, mi hai dato un libro, ok uh, Questo villaggio è maledetto, vai via ma Parla con me? Sì, chiaramente parla con me E io ovviamente non andrò via Devo investigare Decido di proseguire la ricerca E trovo effettivamente qualcosa Ci sono delle macchie di sangue effettivamente Aha! Dove sono? Non si vede niente, tunnel lunghi e bui, classico pensavo, le manifestazioni di Minecraft sono sempre così ultimamente e sono le più inquietanti, dentro quei tunnel si sente un'energia negativa come qualcosa o qualcuno che ti sta sempre dietro ad osservarti e appena moli la guardia farti fuori. Ma magari è solo una mia impressione Mi giro molto per questi tunnel Quando davanti a me vedo una stanza scura Sembra l'unica e diversa E quindi decido di entrarci Ma ovviamente re resto chiuso dentro Quando mai, vero? E è solo una stanza nera Ma cosa vuol dire tutto ciò? Perché dovrebbe essere... C caspita questa stanza nera No, aspetta, ma l'uscita era qua dietro? Certo, ovviamente, ora non posso più uscire. Uh, aiuto? Ma io effettivamente avevo quel potere di esplosione. Che chi è quello? Ma questo è il Mothman! È l'uomo falena, ma che cosa ci fa qui? No, me ne devo scappare immediatamente. Eh sì, il tuo potere per ora ti ha permesso di sconfiggere il Mothman. Ma qualcosa mi dice che non era il vero. Non te ne sei accorto, Dunis? Era solo un fantoccio, un manichino. Il vero è ancora nel mondo. Io ora ho una super velocità. Assurdo.